Jacopo Tagliabue hai fondato una startup sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti hai guidato un team di data science a New York simulato a computer una civiltà precolombiana tenuto un discorso accademico sui videogiochi e poi cito testuale fatto cose scientifiche che poi ci spiegherai per una squadra di basket professionista ecco da questa descrizione tu sei il classico esempio del talento italiano che però è dovuto immigrare negli Stati Uniti per vedere riconosciute le sue potenzialità specialità e capacità questo è un vanto o è un rimpianto uh, beh, talento grazie mille mi sembra anche troppo uh, però uh, non credo che dovuto sia la cosa corretta diciamo io ho voluto fortissimamente volli andare negli Stati Uniti ho studiato negli Stati Uniti diverse volte prima di trasferirmi a New York New York è la mia città totemica quindi nella mia città diale, il posto in cui io, in cui io comunque sto, sto. Mi sento a casa. Um, uh, e poi c'è l'aspetto ovviamente lavorativo molto importante. Io lavoro in tecnologia e il mercato, insomma, la tecnologia americana uh, è molto interessante, c'è un sacco di dinamismo e un sacco di, di opportunità. Ma mh, mi piace molto tornare in Italia. Oggi sono qui, sono qui con voi torno molto spesso e anzi mi manca molto il mio paese in certi aspetti ecco ti manca molto il tuo paese in certi aspetti però penso in certi altri no nel senso che ecco, facciamo un confronto italia stati uniti ecco, soprattutto il sistema americano si parla tantissimo viene sempre visto appunto dall'altra parte dell'oceano un po come il sogno la terra in cui i sogni eh, prendono forma ecco che cosa c'è eh, degli stati uniti del sistema soprattutto americano del loro modo di vedere eh, che ti piace e invece un qualcosa che proprio non sopporti? Allora, fare confronti è sempre molto difficile perché l'erba di fianco no, sembra, sempre, sembra sempre più verde. Una cosa che a me piace moltissimo negli Stati Uniti e che credo sia ancora vera oggi è eh, il senso di, di frontiera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono ancora davvero in molti aspetti il Wild West un paese molto più violento del nostro, non solo per le ovvie battute che si possono fare su una serie di argomenti, ma proprio psicologicamente, È un paese brutale, di, di grande competizione, ma dove anche grandi imperi e grandi fortune possono ancora essere costruiti, insomma, letteralmente in, se pensiamo, uh, poco tempo, insomma, Google credo abbia 20 anni, una cosa del genere, uh, ed è, insomma, una delle aziende che capitalizza di più al mondo. Uh, quindi questa cosa di essere sempre continuamente spinto a essere la versione migliore di te stesso, in qualche senso, uh, per me è una cosa molto affascinante. È una cosa che credo per una persona con ambizioni davvero globali sia straordinaria e credo onestamente che da questo punto di vista gli Stati Uniti offrano delle opportunità anche solo per la scala. Gli Stati Uniti è un paese immenso dove tutti parlano la stessa lingua e hanno le stesse leggi. Uh, ovviamente in Europa non è la stessa cosa, purtroppo. Quindi è un, è un, è un sacco di, di, di, uh, di appille da questo punto di vista. E il difetto? Difetti moltissimi, moltissimi. Diciamo, la qualità della vita media negli Stati Uniti è molto bassa. Uh, per una serie di diciamo, per dollaro speso la qualità della vita media è molto bassa per una serie di cose a cui, insomma, noi da europei e italiani siamo in qualche modo fondamentalmente abituati a non pensare, che vanno dall'asilo all'assicurazione all sanitaria. A disoccupazione, a tutta una serie di cose, eh, e poi ovviamente una questione di mentalità. Di nuovo, governare gli Stati Uniti spesso noi tendiamo a fare questi paragoni come se funziona in Silicon Valley, funziona qui, o se funziona in America, funziona qui. Però gli Stati Uniti sono davvero su una scala completamente diversa e gestiscono una complessità molto diversa dalla nostra. Ci sono tante cose molto, um, come dire, che, che della Silicon Valley appunto sono questa sporta di specchietto per l'allodole che un po' uno vede nei film o uno legge sul giornale eccetera, però poi quando arrivi in Silicon Valley la vita uh, poi nella verità è molto diversa. In particolare Silicon Valley è un mondo molto chiuso, come tutti i mondi. Quindi è un mondo che sembra molto globale dal, dall'esterno, ma poi quando vai in Silicon Valley scopri che uh, l'importanza di essere di lì, di conoscere le persone, di avere un network è esattamente tanto importante quanto lo è a Milano o a Parigi o quello che è. Quindi vivere da outsider in Silicon Valley, la famosa metafora della persona che con la valigia di cartone no, arriva da, so, dall'Ungheria e va a fare un'app in Silicon Valley e poi tutto roseo, è fondamentalmente falsa. Che non vuol dire che non ci siano le eccezioni come in tutte le cose, ma è fondamentalmente falsa. La possibilità per voi di avere una startup di successo se venite da Stanford, che è l'università principale della Silicon Valley, sono decine di volte più grandi che se voi venite dall'ungheria con la vostra valigia anche se siete diciamo di pari talento o di pari capacità. Cosa significa fondare una start-up negli Stati Uniti? Jacopo, naturalmente tu sei un esperto perché ce l'hai fatta, una start-up eh, l'hai creata appunto nel campo dell'intelligenza artificiale, così come è un esperto il personaggio che vediamo nel nostro primo ritratto, ovvero Mark Zuckerberg. Beh, questa immagine famosa è tratta dal film del 2010, The Social Network. Ecco, lo vediamo appunto, Mark Zuckerberg eh, in accappatoio, pigiama, ciabatte, che va a bussare proprio alle porte degli investitori per farsi finanziare il suo prodotto. Soggetto. ma appunto è così facile trovare negli Stati Uniti qualcuno che non solo crede nella tua idea ma che è pronto a metterci dei soldi e quindi eventualmente anche a perderceli. Uh, allora l'unica cosa che Marzacco abbiamo in comune è il fatto che lavoriamo in pigiama, Beh, adesso penso eh. che lui non lo faccia più perché è troppo importante però io tutta mio, la mia esperienza a Tusa è stata in pigiama ben prima che fosse di moda col, col covid eccetera, <ride> uh, questo è l'unico punto di contatto. Detto questo um, è un ambiente più favorevole al rischio senza dubbio, soprattutto la Silicon Valley, di nuovo gli Stati Uniti sono un paese gigantesco con un sacco di diversità al proprio interno. Eh, la maggior parte delle tecnologie delle start-up sono fatte in Silicon Valley, in parte un po' più piccola a New York, sono i due hub principali fondamentalmente, eh, e c'è un po' più questa tendenza al rischio, quindi ehm, è, abbastanza, è più facile, comparativamente parlando, ehm, trovare delle persone che sono disposte in qualche modo a investire inizialmente una piccola quantità di denaro, si parla di... 25-50 dollari dal punto di vista di che si chiamano angel, cioè persone relativamente facoltose, che invece che metterli nel, nel, nel mercato azionario, nei bond, decidono di investirli, insomma, in qualche startup e così via. Quindi da questo punto di vista è un ambiente più favorevole. Però, tornando un po' a quello che ho detto prima, Raramente le persone daranno dei soldi a degli sconosciuti che sono appena arrivati con la valigia, per lo stesso principio psicologico per cui questa cosa non accade a Parigi o a Milano o così via. In qualche modo il fatto che tu sia culturalmente affine al posto o che tu insomma abbia in qualche modo un certo tipo di pedigree o che in qualche modo parli la loro lingua, non solo nel senso che parli l'inglese, certo. ma nel senso che dici quello che le persone vogliono sentirsi dire, che è una cosa che va imparata. Um, ovviamente favorirà la tua capacità di attrarre capitali. Ma tornando al film, dei social network, è vero che le migliori idee vengono a seguito di una delusione amorosa come forma di riscatto? <ride> non lo so perché non ho mai avuto grandi idee in vita mia, per cui ah, non ho, ho avuto... avessi mai avuto grandi idee. No, no, è il contra contrario, <ride> ho avuto un sacco di delusioni amorose, <ride> okay. ma, ma pochissime buone idee. Quindi, quindi no. nel mio caso sicuramente è falso. Ehm, però, però, nel senso, c'è sicuramente...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 Questa cosa in quanto tale è il 90% di una startup di successo, è la cattiveria. Condizione necessaria ma non sufficiente ovviamente, e poi mm -hmm. in realtà nel grande schema delle cose la fortuna conta molto più di tutto il resto quando fai una cosa come una startup, la fortuna non è che stai seduto e ti cadono le cose sul divano mentre tu stai guardando i Simpson. Però una serie di condizioni che tu non controllerai mai, alla fine determina il modo straordinario, secondo me più della metà del tuo successo, il successo di, di ogni persona è determinato fondamentalmente dal caso, poi ovviamente nessuno vuole Quindi ammetterlo. Se sei per la tesi V di Allen, Ness Nessuno vuole ammetterlo, <ride> per che però è uno dei motivi per cui se ti piace fare aziende il modello startup è un buon modello, perché nella vita tu ne farai 5, 6, 7, 8, sapendo che 3, 4, 5, 6, anche potenzialmente 7 falliranno, non andranno male, ma l'importante è è vero, ragione una volta. No? Certo. Poi la grande, la grande idea del modello startup, che di nuovo non è necessariamente il modello migliore per tutto il mondo, però in Silicon Valley funziona molto bene, è io scommetto in 10 cose. L'importante è che quando vinco, io sbanco. Questa certo. è la grande idea. La legge della probabilità: tra l'altro, se aumenti le porte a cui bussi, è più probabile, insomma, che Assu una almeno di queste si apra. Intelligenza artificiale, apriamo un capitolo enorme, il capitolo insomma più importante anche della tua attività professionale e per introdurlo io ecco, faccio riferimento ad una fotografia che è assolutamente esplicativa, la vediamo, ecco, eh, ovviamente molti eh, a casa si chiederanno chi è quest'uomo completamente affranto, ebbene è il campione sudcoreano di Go, ecco è una versione cinese un po' complicata eh, degli scacchi, ecco campione sudcoreano mondiale che è stato sconfitto nel 2019, dall'intelligenza artificiale di Google, poi addirittura eh, si è ritirato ecco, per, per la delusione però ecco, questa è una foto simbolo insomma, che sembra proprio rappresentare il trionfo della macchina dell'intelligenza artificiale eh, sull'uomo in questo senso Jacopo, secondo te aveva ragione Bill Joy, il ecco, leggendario programmatore della Silicon Valley quando diceva che il futuro non avrà più bisogno di noi? Eh, questa è una domanda, una domanda mh, quanto mai, quanto mai um, uh, corretta in questi tempi, eh, dal da 2017 ad oggi la situazione, se possibile, è peggiorata, nel senso, peggiorata per gli umani, nel senso se facciamo uh, squ squadra te. macchina, esatto. squadra, squadra umana, insomma. Esatto. Nel senso che eh, una serie di cose che nel 2017 erano ancora molto difficili, oggi per tutta una serie di motivi e di miglioramenti che sono stati fatti letteralmente negli ultimi 24 mesi, sono abbastanza semplici. Ad esempio la produzione di testo o di articoli che sembrano essere scritti da un umano ma sono scritti da una macchina la produzione di foto, immagini, fotorealistiche, ma in realtà sono fotomontaggi fatti automaticamente dalle macchine, adesso sono fondamentalmente quasi alla portata di tutti. O comunque sono, nei prossimi anni saranno fondamentalmente alla portata di tutti. Uh, questo è un problema o un'opportunità. È un problema nel senso che un sacco di lavori, un sacco di cose che oggi vengono fatte solo dall'essere umano, un domani possono essere fatte in collaborazione. Non è detto per forza che le macchine siano avversarie, appunto, cioè team macchine e team uomo, può anche essere che le macchine siano fondamentalmente un nostro aiutante. Pensiamo alle persone che oggi devono fare 50 disegni per fare una presentazione in PowerPoint, se la macchina fa il primo schizzo per i primi 10 e ti aiuta, questo ha appena, insomma, appena alleviato il tuo lavoro insomma, di, una, di, una, di, una, di una percentuale significativa. Uh, ovviamente regolamentare o capire come queste innovazioni poi finiranno davvero nella vita delle persone è una delle principali sfide, secondo me, del nostro tempo in quanto tale, ehm, e anzi vorrei che se ne parlasse un po' di più eh, nelle agende dei politici, insomma, nei, nei, nei programmi dei partiti, in qualche modo nei talk show, eh, invece che parlare, insomma, sempre delle solite quattro cose, perché l'intelligenza artificiale è potenzialmente un grosso rischio esistenziale. Ecco, ecco, a proposito di rischio esistenziale, proprio mi hai lanciato l'assist, come si dice appunto in gergo calcistico, nel senso che c'è ecco, un grosso problema anche eh, di etica, del senso del limite, perché il pericolo appunto è che eh, nella tua attività di, di programmatore, eh, le cose poi insomma ti sfuggano anche un po' di mano e che appunto le macchine e l'intelligenza artificiale prendano magari delle direzioni che tu stesso quando l'hai hai inventato, quando hai creato nuovi programmi, nuovi progetti, non ti ha Aspettavi. Ecco tu, questa questione etica del limite, te la poni? Allora, nel mio lavoro, che è molto più mondano e molto più noioso di, di quello di, insomma, dei ragazzi di Google che battono, che battono il campione mondiale di Go, eh, l'intelligenza speciale è sempre applicata. Cioè, non, non va a immaginarsi una persona come dire, in un camice o in questo laboratorio da, da, da dottor no di, insomma, di, di, di, di, di fumetti Um, uh, che in qualche modo sto cercando di creare una superintelligenza. Sono cose molto più, molto più banali ma molto, molto efficaci, come convincerti a comprare un nuovo paio di scarpe che tu non sapevi di volere o aiutarti a trovare l'informazione uh, che ti serve nel minor, nel minor tempo possibile. Da invece accademico, in qualche modo da ricercatore, insomma avendo la doppia anima di imprenditore e ricercatore, l'aspetto etico invece è in qualche modo è un po' più importante, perché quando fai ricerca cerchi sempre in qualche modo di spingere un po' più il limite uh, delle cose um, e di capire in qualche modo se quello che stai facendo ha senso oppure no. Detto questo, il maggior problema che abbiamo oggi non è che per sbaglio inventeremo Terminator, Scusa, siamo lontanissimi neanche da sapere come si fa, il problema è che oggi, è cose, facendo cose molto più banali, come un sistema di raccomandazioni delle news, mm -hmm. come il vostro feed di Facebook, ad esempio, o di Instagram, possiamo inavvertitamente, e io sono anche pronto a concedere tutto il beneficio del dubbio del caso, creare grossi problemi su scala sociale. Possiamo influenzare le elezioni, possiamo creare crisi d'identità negli adolescenti che guardano le foto di Instagram e in qualche modo hanno un problema poi ad avere a che fare con, insomma, con il loro proprio sviluppo nei tempi insomma, necessari e così via. Cioè, la maggior parte dei problemi oggi di intelligenza artificiale sono esistenziali non nel senso che creeremo un robot che ci ucciderà con un laser, ma nel senso che la nostra società, la nostra democrazia, è continuamente testata da tutti questi nuovi sistemi che su scala planetaria possono avere conseguenze completamente diverse da quelle che i loro inventori, nelle migliori intenzioni possibili, hanno. Detto questo, poi non tutti hanno buone intenzioni. Cioè questo anche assumendo che tutti facciamo le cose con buone intenzioni. Ma qualcuno chiaramente non le ha, o potrebbe non averle. Jacopo, abbiamo parlato di etica di filosofia e chi meglio di questa figura che adesso ti presento per introdurre appunto questo blocco ovvero socrate perché socrate allora per due motivazioni innanzitutto una legata alla tua formazione perché ce l'hai accennato tu in realtà hai una laurea in filosofia e poi un altro motivo che è legato a steve jobs che approfondiremo più tardi ma torniamo appunto alla tua formazione ecco la componente umanistica in un mondo totalmente dominato dal numero e dall'algoritmo ritmo? Ha ancora un senso? Ha ancora un, un valore? Uh, assolutamente sì, um, uh, però non eccedere dall'altra parte. Mm. Questa è una delle grandi discussioni. Io ho fatto anche liceo classico, quindi ah, ho fatto, fatto, quindi doppiamente classico, fatto liceo classico e poi lauro in filosofia, ero indeciso tra filosofia e matematica, perché poi ho scoperto la logica all'ultimo anno del liceo e poi alla fine in Italia ci sono due facoltà in cui devo fare insomma, un po' di logica, e poi alla fine ho scelto Filosofia del San Raffaele per una serie di motivi, um, però non senza tante persone dire no, cosa cioè, se non, è, impossibile, è impossibile capire il mondo senza, senza studiare greco e latino, piuttosto che è impossibile capire il mondo senza filosofia, oppure no. Mi sembra un po' eccessivo, come eccessivo dall'altra parte, delle persone che dicono che non so, la filosofia non serve a niente, non dobbiamo studiare la storia e così via. Io vengo, sono un, un raro esempio ormai in questo mondo di specialisti, di generalisti. Io mi, mi considero, sono orgoglioso di essere un generalista, uh, dai miei tempi della scuola ai tempi del Santa Fe Institute, uh, dai tempi insomma di un'idea di un uomo che sa fare tante cose, mm -hmm. cioè la mia, il fatto che io sappia la filosofia non mi precluderà sapere anche la matematica, il fatto che io sappia il greco non mi precluderà sapere programmare uh, e così via. Uh, quindi secondo me è importante sapere un po' di tutto, perché più cose sai, più prospettive hai, uh, insomma, per capire il mondo, e c'è anche un sacco di persone con un in filosofia che hanno fatto grande successo in Silicon Valley. Paul Graham, il fondatore di Y Combinator, è un, è un grande, è un, è un ex filosofo, e un grande appassionato di logica. Infatti Y Combinator, il nome, viene dal Lambda Calculus, quindi viene dalla logica. È più interessante andare a cena con una persona che sa tante cose, questo senza mm -hmm. dubbio. Um, dal punto di vista poi pratico e professionale, in realtà le persone, gli ossessivi,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 Ho parlato di steve jobs e ho parlato di socrate adesso ti spiego perché facciamo un riassunto di tutti questi tre elementi perché steve jobs ha eh, dichiarato ecco questa sua citazione famosa baratterei tutta la mia tecnologia per una serata cena con socrate ed è piuttosto insomma interessante eh, visto che appunto viene da un personaggio che ha lavorato in tutt'altro campo in tutt'altro settore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 Uh, Alessandro è sempre stato uno dei personaggi storici preferiti e mi è sempre incuriosito per molte delle, insomma, delle scelte, come delle decisioni strategiche insomma, che, ha, che ha fatto, eh, in bello. più perché è uno di questi personaggi un po' larger than life, no? appunto uno di questi, esatto. potevo dirti Gödel o Leibniz, ovviamente tra le persone mm -hmm. più intelligenti, sono Maestis, per carità andrei a cena anche con loro, um, <ride> però in qualche modo vorrei andare a cena con una persona che appunto per, per il discorso di varietà nonostante so che poi ha fatto cose molto diverse che scrivere paper Certo, <ride> ma vita. tra l'altro pensavo anche una prima figura di. Diciamo anche di globalizzatore. È la è il eh, primo, sì, è il, è prima globalizzazione. E l'idea di Alessandro di uh, investire sull'infrastruttura, no? quando lui arriva al tesoro di Babilonia e lo usa per costruire le strade, l'idea di Alessandro di sposarsi con diverse persone di culture molto diverse. Mm. No? Ovviamente, Alessandro, insomma, c'è questa idea che comunque la cultura ellenica sia superiore in un qualche senso, ma che la cultura ellenica debba poi, in qualche modo, nei luoghi diversi, debba in qualche modo ibridarsi con altre culture, altre tradizioni, per fare un, un mondo globale che in qualche modo sia in armonia. Era una visione, se ci pensiamo, insomma, rispetto al mondo attuale in cui per qualche motivo stiamo tutti di nuovo tornando esatto. al proprio orticello. Esatto, e infatti te lo volevo <ride> chiedere, secondo te il concetto di globalizzazione per come la situazione internazionale si sta evolvendo è in pericolo? Purtroppo sì, e io che sono vecchio abbastanza per ricordarmi quando bisognava andare in Francia col quei col, col, documenti, no? che c'era la frontiera, e poi l'hanno tolta, avevamo la moneta unica ed era questo grande periodo di grande euforia, insomma, di grande ottimismo per il futuro. Adesso eh, che invece vedo la vecchia Europa dove tutti si, si, si rinfacciano le cose, la guerra in qualche modo è ritornata purtroppo alle porte, um, il mondo adesso invece mi sembra vivere una spirale di pessimismo da questo punto di vista, appunto sono cresciuto in un mondo in cui l'idea del diverso e della contaminazione erano in qualche modo valori quasi del tutto positivi, pur con le, le storture del caso, adesso mi sembra che ci sia un ritorno da una grossa parte della popolazione alla paura. l'algoritmo ormai dominano tutti i settori della nostra esistenza e eh, saranno destinati a dominarlo sempre di più tra i vari settori c'è anche lo sport ecco ma eh, questa montagna di numeri che sta appunto coinvolgendo e travolgendo il mondo dello sport deve però conciliarsi con il talento eh, degli atleti e ne vediamo uno in particolare eh, beh, questo è una, un talento puro assoluto e il talento eh, di step curry assoluto protagonista tra l'altro delle ultime finance NBA, dove si è laureato anche eh, MVP. Ecco, secondo te appunto il dato, l'algoritmo eh, e arrivo a dire appunto anche l'intelligenza artificiale finiscono per imbrigliare il talento degli atleti oppure per esaltarlo? Allora, assolutamente eh, la seconda. Il numero, l'intelligenza artificiale, qualsiasi procedura di eh, supporto alla decisione eh, è solo una procedura di supporto alla decisione. Poi insomma in qualche modo l'ultima l'ultimo pezzo di questa catena, catena di azioni sta sempre nelle mani e nella testa del, del giocatore. Um, non immaginatevi che quando uh, un programmatore scrive un programma per analizzare la pallacanestro, come possiamo aver fatto noi all'Armani Jeans insomma ormai, ormai più di dieci anni fa, poi l'output di questo programma viene mandato come se fosse un paper scientifico al giocatore che deve studiarselo in qualche modo e cambiare la propria vita. Non è quello che succede. Quello che succede è che questi numeri vengono mandati all'allenatore, insomma all, all, all, al gruppo di persone che seguono i giocatori, che decidono selettivamente tra tutte queste informazioni qual è il modo giusto di passare una al massimo due informazioni che in qualche modo il giocatore può prendere in considerazione tra le altre 15.000 variabili che un professionista di quel livello riesce in qualche modo a tenere a mente uh, mentre, mentre gioca. Ma questo non è diverso da quando lavorate in un'azienda molto grande, io lavoravo in un'azienda pubblica fino a poco tempo fa, quando voi parlate con l'amministratore delegato non è che gli mandate un paper quando dovete spiegargli cosa deve fare o, o suggerire delle cose, quello che succede è che voi condensate tutto quello che avete fatto in questa analisi in uh, tre punti, un, una piccola slide, un paragrafo e poi sta l'amministratore delegato a utilizzare il vostro input insieme ad altri 15.000, che è il motivo per cui l'amministratore delegato per prendere le migliori decisioni possibili. Uh, è difficile pensare uh, che i numeri ti possano in qualche modo danneggiare, no? C'è la famosa, una frase che a me piace moltissimo, um, è, molto, um, è, è molto facile dire una bugia uh, con la statistica, ma è assolutamente impossibile dire la verità senza. Uh, e quindi questa cosa io ci credo, ci credo moltissimo. I numeri non sono mai l'intera storia, ma è molto difficile poi raccontare l'intera storia senza di essi. Ecco però dobbiamo dimenticare l'immagine insomma di Step Curry con il faldone, quindi di foglie, di dati da analizzare, gli arrivano semplicemente appunto quelle due o tre indicazioni che lui deve avere poi l'intelligenza naturalmente di applicare eh, sul, sul campo. Però comunque c'è insomma questa visione forse un po' antica sicuramente che un talento naturale all'interno di un riquadro diciamo matematico-algebrico ci sta un po' stretto, invece no. Sicuramente è una visione romantica, credo, dell'esistenza, è una visione che comunque ha una serie di, anche di, di prove empiriche. Abbiamo parlato prima del campione di Go, eh, nel documentario bellissimo che, che dipinge la vittoria di AlphaGo su, su, um, sul campione coreano, c'è l'unica partita che il giocatore coreano riesce a vincere con una mossa, credo sia la mossa 79, bisogna, bisogna riguardarlo, però questa mossa che lui fa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 Negli sport che sono molto ripetitivi, come la pallacanestro, come il tennis, ovvero dove la stessa cosa viene giocata diverse volte, ovviamente avere uno storico di quello che è successo nel passato è un'indicazione molto importante di quello che succederà per il futuro. Quinta e ultima fotografia come sempre è la scelta dell'ospite e tu Jacopo hai fatto un'ottima scelta come possiamo vedere rimaniamo ancora in ambito sportivo beh qui ci sono veramente dei miti assoluti eh, dello sport da un lato Michael Jordan dall'altro Roger Federer con Rafa Nadal nel giorno appunto dell'addio al tennis professionistico del tennista svizzero un'immagine questa che ha fatto il giro del mondo e che ha commosso tutti noi ecco eh, perché l'hai scelta? Um, sono, sono due, due dei più grandi campioni insomma, di, di tutti gli sport e sicuramente nei loro rispettivi store probabilmente i più grandi insomma Roger Federer e Michael Jordan ma quello che volevo, che volevo, um, su cui volevo focalizzarmi è la differenza in cui queste persone in qualche modo hanno lasciato il proprio sport da una parte c'è Michael Jordan ovviamente no, il più grande giocatore di palacanese tutti i tempi o uno dei più grandi che nel discorso di accettazione della loro fame si mette a piangere, si commuove è un discorso che tutti ricordano per la parte conclusiva quello in cui Michael Jordan dice potrei tornare a giocare a 50 anni perché le paure come i limiti sono spesso solo illusioni. No? Tutti si ricordano in questa frase, ma nessuno si ricorda, o comunque pochi si ricordano, di tutto del, del, del, del discorso che precede questa frase, in cui Michael Jordan, una delle persone più affermate del mondo e che non ha certamente bisogno di presentazioni, si sente in dovere di ricordare tutte le volte in cui le persone non hanno creduto in lui e alla fine è quello che ha avuto ragione. Se avete visto il documentario The Last Dance, eh, probabilmente eh, avete visto un po' di questa personalità in qualche modo eh, molto, molto aggressiva eh, di MJ. Sì, aggressiva dentro e fuori dal canto. Dentro e fuori dal campo. assolutamente. Canto. Ogni cosa è un problema personale per sì, Michael Jordan. Una <ride> sì, una questione personale e quindi anche di rivincita su chi non aveva creduto in lui. Che errore che hanno fatto! Che errore che hanno fatto. Eh. Quindi Michael Jordan, eh, super di successo, super affermato, super, super, super ricco, super tutto fondamentalmente, si sente comunque in dovere di utilizzare il momento in cui viene introdotto nel Hall of fame per ricordare di quelli che hanno dubitato di lui flash forward di qualche anno Roger Federer qualche settimana fa si ritira ehm, si ritira a, a 40 anni non solo in mezzo ai suoi amici, la sua famiglia ma in mezzo ai suoi nemici, no? Roger Federer si ritira insomma prendendo nella mano la mano il suo più grande nemico diciamoci la verità, eh, quello no, che quello insomma... Che, esatto, se non ci fosse stato... Eh, avrei, vinto generale, avrei vinto 40 slam, avrei vinto 40 slam, slam, slam e non avremmo neanche il dubbio che invece abbiamo grazie a Nadal che Roger Federer sia il più grande tennista di tutti i tempi, sia il più forte tennista di tutti i tempi, quantomeno. E invece lui, insomma, in qualche modo vive questo momento del ritiro con una serenità e con una um, un'anche dolcezza, con un'umanità uh, veramente incredibile. Uh, scrive qualche giorno dopo essersi ritirato, uh, guardate come mi sono ritirato, ho perso l'ultima partita del singolo, ho perso l'ultima partita del doppio, ho perso l'ultima partita di squadra e adesso non è neanche più il lavoro e non sono mai stato così felice uh, come ora. Um, ovviamente sono due campioni straordinari inarrivabili in, insomma appunto per, per una serie di motivi ma il messaggio che io volevo dare e che la nostra società spesso non ci dà um, è che si può essere campioni essere Roger Federer e non dobbiamo per forza essere campioni e essere Michael Jordan, no? Anche i famosi titani della Silicon Valley, Steve Jobs per esempio che abbiamo citato, che abbiamo citato prima uh, che invece sono persone con questa personalità debordante anche in qualche senso molto aggressiva ma non è l'unico modo per essere persone di successo e che Roger Federer sia un esempio straordinario di essere campione e anche umano, che ce lo rende ancora, se possibile, simpatico Jacopo io continuerei a parlare per ore con te di Roger Federer di Michael Jordan ma anche di intelligenza artificiale di Stati Uniti sono stati tutti argomenti interessanti quelli che abbiamo affrontato eh, in questa chiacchierata di oggi quindi grazie davvero per essere stato nostro ospite e grazie anche per esserti aggiunto alla nostra galleria di ritratti perché questa è una sorpresa che noi facciamo a tutti i nostri ospiti di questa trasmissione che si chiama proprio così perché abbiamo anche proprio un ritratto disegnato e dalla mano del nostro Elvis e ti chiedo tra l'altro chissà se l'avrà fatto davvero lui se l'avrà fatto l'intelligenza artificiale con questa caricatura se mi ha fatto magro l'ha fatto un essere umano perché è gentile in qualche modo è una cosa che le macchine non riescono ancora a fare quello di essere gentili con noi però chi lo sa nel futuro grazie ancora Jacopo Tagliabue per essere stato nostro ospite grazie a voi